Allora, io mi chiamo Resarta Dermisci e eh, lo so che è un pochino <ride> di Michi, sì, cioè, difficile pronunciare, eh, vengo dall'Albania, e eh, sono un soprano, mi piace definirti soprano. Bene, a parte questo voglio cominciare proprio da te, sì. eh, Ti era mai capitato di cantare dei testi poetici?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 Quindi quando tu dipingi canti? No, suono. <ride> è facilissimo naturalmente, sono i fumi naturalmente anche. No, no, no, no. Mi trovo molto in taglia da combinare cantanti. Inserno molto ad ascoltare questo. Beh, decisamente in questo caso bisogna ascoltare no? delle parole di, di poetiche. Tu l'orale invece che rapporto hai con la poesia? Allora io prendo... Oh, il più bello Già, di tutti è arrivato. Perché... Naturalmente da bravo Dio si è fatto eh, sì. attendere. Allora io ho un bel rapporto con la poesia che mi sono scelta un compagno di scrivere poesie. Oh, <ride> ho fatto la domanda <ride> giusta. Male. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui è vero scrive. E, e no, la, la poesia va al braccetto con il, con il canto.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 <ride> è l'anima del gruppo ecco. se non sono messe in un borgato va benissimo ok allora mi saremo messe in un borgato e, e quindi ci piacerebbe fare un bel progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dal, dall'opera classica agli musicop al pop lirico al, Bene, allora andremo tutta a Ischia, ho preso Maria Letizia che penso che abbia anche lei per tanti progetti per il futuro. diciamo, io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito, no? abbiamo fatto tante cose insieme... E, e anche presentato, però non è vestito di Bordeaux, quindi oh, sarà... Sì, <ride> quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista, ah, e... poi insomma canto anche, faccio parte, sono solista di una corale però insomma, adesso i progetti io lascio un po' anche le cose che non lo fanno. Questo Assura è un bellissimo super... progetto che è il no, <ride> sì. Bene, allora innanzitutto grazie per insomma, grazie. aver grazie. dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche. Diciamolo, caro signor diciamo diciamogli non sono facili, no. eh, diciamogli no, di cuore sono non, non sono facili, facili perché io l'ho ballata e facile, loro ci hanno dedicato tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui eh, tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Assolutamente, sì. Sì. grazie, grazie sì. soprattutto anche a Cacao, grazie Sopr Sopr Sopr Sopr soprattutto Sopr Cacao è sempre Sopr fondamentale. Grazie, sì. anche per averci dato l'opportunità di questa sì. bella eh. esperienza. Certo, Ansal, non si vede con i miei amici, molto bene. Bordeaux, la... Col bordo anche, secondo me. Sì. Non no, la... accorgo è... sì, che sia una bella bella bella bella. La bella bella bella bella, è assolutamente molto espressivo. Io vedendovi penso che Brandina rispecchia, Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia dei Bruno Mancini, e Bruno Mancini rispecchia e si può un po'. Bene, perché sono tanti rimandi eh, anche popolari certo, sì. no? che nelle musiche insomma, si capiscono e quindi bene, eh, caro Bruno Mancini, caro signor Prandin, eh, non ti aspettiamo qua, no? oh, però ti ricordo, ti vengo qua. <ride>